Dimmi Luigi, come si chiamano gli animali che mangiano erba? Erbivori, signor maestro. E quelli che mangiano carne? Fortunati, con i tempi che corrono. Dottore, mi aiuti, sono molto preoccupata. È da ieri che mio marito ha cominciato a fumare. Mm, capisco, ma sigarette o sigari? Ma no, è rimasto attaccato alla presa della corrente. Oggi si muore di caldo, ci sono 42 gradi all'ombra e tu mettiti al sole. Nessuno ti ha costretto a stare all'ombra. Accidenti, per la mia avversione agli acciai germanici, ho perso la più bella amante che si possa desiderare. E eh, scusami, ma cosa c'entrano gli acciai? C'entrano, c'entrano! Sai, suo marito era un tedesco lanciatore di coltelli! <ride> Senti, ma nessuno ti ha mai detto che assomiglia a Sofia Loren? No, nessuno! La cosa non mi stupisce, perché chiunque te l'avesse detto sarebbe stato uno sporco bugiardo! <ride> perché veniate assolto, è necessario che vostra moglie pianga di rotto durante il processo. È possibile? Certo, basterà dirle che verrò assolto. <ride> Buongiorno, mi scusi, c'è un treno che va a Gorgonzola? No, no, mi spiace, ormai i treni vanno tutti ad elettricità. <ride> Mia moglie non solo è una gran bugiarda, ma mi tradisce pure. Ma cosa dici? So bene quello che dico, ieri sera non è rientrata e stamattina mi ha detto che ha passato la notte con la sua migliore amica. E non può essere vero. E eh no, per il semplice fatto che c'ero io con la sua migliore amica. Sono le due del mattino, che ci fai in giro? Vado a sentire una predica. A quest'ora? Sì, sì, la predica è a casa mia. Mi scusi, sa dirmi se il 29 passa ancora di qua? Mi dispiace, il 29 sono già impegnato. Se vuoi facciamo il 30.